Queste ragazze, ragazze in gambissima, che hanno eh, coniugato la possibilità di eh, creare delle, dei bellissimi capi di abbigliamento che sono anche utili e talvolta anche necessari, indispensabili nel caso in cui... Eh, siano delle donne che subiscono violenza e possono in questo modo chiedere eh, aiuto in maniera automatica. Grazie eh, all'iniziativa e soprattutto eh, grazie da parte di noi donne allora. La violenza però non deve essere nascosta, la violenza deve essere portata alla luce perché poi la violenza di genere, generalmente quello che emerge è solo il che sta sotto il mare e eh, perché i modi in cui l'uomo eh, usa violenza alle donne eh, ce ne sono tantissimi, di ogni genere, non solo quello fisico che ma magari è quello più evidente, c'è cioè quello psicologico, quello eh, economico, eh, quello del mondo del lavoro. Sì, infatti la, la violenza c'è eh, sia nelle mura domestiche che per strada ma anche nel mondo del lavoro purtroppo. Questo progetto secondo me è straordinario perché finalmente fa eh, parlare insieme scuole, mondo della ricerca e mondo del lavoro per unirsi in sinergia e combattere insieme un fenomeno che va veramente condannato ed è purtroppo molto grave. Quindi grazie alla scuola, a FBK e a tutti quelli che collaborano per l'iniziativa di questo progetto. Grazie.